A nord di Tenerife, a Tenerife ci sono delle piscine naturali che hanno a che fare con l'origine vulcanica di Tenerife. Sono infatti per lo più i risultati della solidificazione della lava successiva alle eruzioni vulcaniche. Le piscine naturali di Tenerife sono tutte incorniciate da paesaggi veramente affascinanti. Vedete queste isolette in mezzo all'oceano, indicata con la freccia? Beh, sappiate che qui portavano i malati di peste a morire. Ci sono tante croci ma non sono riuscite a inquadrarli bene con la telecamera. Praticamente portavano gli ammalati là in mezzo e li lasciavano morire. Questo è l'albero del drago. Si tratta dell'albero del drago più antico di tutto l'arcipelago delle Canarie appariva addirittura sulla banconota di Mille Pesetas più di 16 metri di altezza, 20 metri di diametro, 80 tonnellate, 300 rami l'albero del drago eh, batte tutti i record ed è l'esemplare unico al mondo conosciuto come il drago millenario di Tenerife si crede che l'albero abbia circa 800 anni e sarebbe uno dei più longevi del pianeta. Ecco ora sono ritornata al sud, questa è Los Americas. Oggi sono a Los Americas, è una delle vie più belle che ci sono qui a Los Americas infatti è molto bella, molto bella e molto particolare. Sono stata in spiaggia, adesso ho mangiato qualcosa e ritorno a Los Cristianos. le balene e i delfini le balene mi hanno assicurato che le vedo i delfini non so vediamo vediamo oggi caccia ai pesci a dopo ないね一階でした<音楽><音楽><音楽> perché mi vengono stelle del cazzo che sono in questo veliero che, che sta andando su e giù in cerca di delfini ma a casa tranquilla per la pasta no a fare video sulle ricette no eccoci qua e viva e viva le balene e poi tutti col mal di mare in questo veliero che andava su e giù su e giù mal di mare Sì, vacanza finita, si ritorna in Italia, bellissima esperienza, ma sto tornando dalla mia amata Italia. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao ciao!